Ciao a tutti, oggi prepareremo le bietole al pomodoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono bietole, salsa di pomodoro, pomodorini tagliati a metà, sale, pepe, se vi piace un pizzico di peperoncino, olio evo, aglio e acqua. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale l'aglio e l'olio. e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 1 adesso aggiungiamo la salsa di pomodoro i pomodorini, l'acqua, il pepe e il sale. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino mettiamo sopra il varoma con le bietole chiudiamo e facciamo cuocere per 20 minuti Temperatura varoma, antiorario, velocità 1. Adesso trasferiremo le bietole all'interno del boccale. Adesso facciamo cuocere per 5 minuti. Temperatura varoma, antiorario, velocità 1. Le bietole sono cotte, aggiustare di sale e di pepe e servire. Bietole al pomodoro. Grazie e alla prossima ricetta.